Cos'è il narratore onnisciente? Perché il narratore è onnisciente? Quando il narratore è onnisciente, il narratore nel testo narrativo è colui che racconta la storia. Se è onnisciente, vuol dire che sa tutto della storia. Sa ciò che accadrà e sa ciò che è accaduto. Può andare nel futuro, nel presente, nel passato. Sa tutti i pensieri di tutti i personaggi. Sa tutto di tutti. Il narratore onnisciente è una tipologia di narratore in cui il narratore sa tutto della storia che viene narrata. Un esempio tipico di narratore uniscente e il narratore dei promessi sposi ciao al prossimo video vi aspetto